al Consiglio di Zona a uno dei Consigli di Zona che si è impegnato eh, con questo viaggio un po' speciale a Mauthausen eh, che è stato fatto quest'anno è stato fatto dietro insistenze eh, sia dell'API che dell'ANET di Milano perché eh, questa, la presenza dell'assenza Diciamo, della città di Milano dalla grande manifestazione internazionale del maggio eh, che quest'anno è stato il 12 maggio ma che è in occasione dell'apertura dell'ultimo campo e della fine della guerra e della grande manifestazione internazionale che viene fatta da tutti gli anni in cui eh, compaiono le rappresentanze di tutti i paesi d'Europa e come minimo e anche un po' di più di così come vedremo e, eh, che è qualcosa di più e, eh, della solita visita al lago, solita, virgolette e, eh, perché è, è un'occasione per i ragazzi e, ed è una circostanza di particolare riniero internazionale e, direi europeo è la storia d'Europa in quel momento e allora io comincio, il nostro viaggio è stato più complicato di così, qui abbiamo un testimone, e un ragazzo che ha partecipato, e prima due parole sull'organizzazione. per rappresentare bene la città di Milano che aveva l'obiettivo di portare finalmente il gonfalone della città a questa manifestazione sono state scelte una scuola per ogni zona per, essere, per raccogliere e eh, abbracciare tutta la città è una cosa che noi riprenderemo ancora il tema ancora preso, eh, ma è proprio una manifestazione per, della città in questo viaggio le sono state scelte un po' così su iniziativa dei consiglieri di zona e in particolare delle commissioni educazione e con una piccola rappresentanza per ogni scuola si è formato un Pullman, il Pullman Milano, che si è aggregato a altri pullman di Sesto San Giovanni che da anni fa partecipano a questa iniziativa e abbiamo seguito un po' il loro itinerario il viaggio è stato importante credo non solo per la partecipazione alla manifestazione ma ovviamente anche per la conoscenza dell'arte stesso per la conoscenza di altri dell'arte, questo è un modo di vedere ma la cosa che significativo che, che il migliorere il suo che il di un intervento non solo, ma proprio come altri che questo venga portato avanti negli anni e che questi ragazzi che hanno partecipato sappiano e possano eh, passare il testimone ad altre classi ad altre scuole, in modo che divenne una tradizione una buona tradizione della città di Comincio proprio con la storia del, della, della manifestazione internazionale. Esa, grazie. Allora, questo è l'entrata di Auschwitz con la, di Waddhaus, questo enorme portone terribile, con il quale si entra alla piazza della sfilata e entra dalla Efraio e lei. Mauthausen, è una festa, una memoria della liberazione e una memoria di quanto è avvenuto. Qui siamo arrivati, questo comincia la sfidata stessa proviamo a cominciare la la la la qui stiamo raccogliendo eh, eh, il corteo perché prima della sfilata stessa se io faccio vedere qua non succede niente eh, non niente grazie Questo è, è un professore del liceo, questo è, un, è, è l'Ardemia, Viani che ci ha accompagnato come ampi e questi sono studenti che portano le corone che verranno depositate. E qui cominciamo a vedere il buon colore di Liani. e qui c'è quello di Sesto, no questo è quello di Monza e dietro c'è quello di Sesto Santo e questi sono i Isa, gli Isa ottimi che ci hanno mandato. Sono tutti ottimi. Non la vero. è vero. Lui lo per eh, eh. cancellasse, però lasciate che lo troviamo bene. Che era molto alto con la figlia e l'ambasciatore italiano, dopo lo vedremo un po' meglio, eh, eh, e il 6 di Milano, e orgogliosi. E eh, qui eh, il tricolore che apre la sfilata tra l'uomo e roma sempre, Valdi Caravanieri e, eh, e la rappresentanza del Comitato internazionale che è quella di Maris. Eccolo qua, qui non si vede meglio, lui è il rappresentante del Comitato internazionale e, eh, per l'Italia e questo è l'ambasciatore. Ah e, eh, e l'altro e, eh, e no, se torni indietro ecco no, perché qui vedete che lui è troppo alto il il, il viso, io sono quella che fotografo, perciò sono fuori campo eh, ma c'è Elisa che si china verso la coconsolo che gli spiega perché non sapeva che cosa <ride> è stata bravissima, ma si deve chinare un becone, ero molto divertita da questa differenza di statura. No, no, no, no, no. Era <ride> tantissimo. La cosa invece è veramente toccante io ogni volta mi conmuovo e non è la prima Sono volta che partecipo come, fino alle lacrime non esito a dirlo e quando Maris non che Maris che è un sopravvissuto di una che avevo già parlato ai ragazzi prima si avvicina a quello che è il passo finale il ecco, passo finale è questa sorta di poter chiamare un ignoto potrebbe essere il lì comunque sono le ceneri e, uh, di tutti quelli che non sono stati identificati e la sfilata arriva fino no, a... lì, si deposita la corona e, uh, e lì vedete sempre Maris che fa tre passi avanti e si in memoria dei suoi compagni perché chiunque è stato, i, i testimoni ormai sono pochi e, e si ricorda di chi è rimasto e vi assicuro che è uno stranguglio che è molto comunque lì sono le baracche e, e questo è, è la sfilata prima della sfilata la mattina e abbiamo fatto invece una deposito delle corone al monumento italiano, ai vari monumenti, perché è tradizione che eh, l'Anne, per esempio, fa sei eh, postazioni, cioè sei paesi dove depositano le corone, si leggono dei passi. Lì abbiamo potuto leggere la lettera di Pisapie abbiamo ricordato le nove, eh, nove, nove zone i caduti milanesi e abbiamo, siamo stati al, al sito dove si trovano beh, si eh, ricordati gli zingari abbiamo sentito raccontare la storia dei rom e una storia molto bella che avrebbe la pena di far conoscere c'è cioè, stata e una grazie. presa di, eh, di conoscenza di questo Invece al pomeriggio, dopo questo, la, parte la visita all'aria, vero e proprio. Quest'anno abbiamo un museo nuovo. Ma ci tengo sottolineare che non è stata non visita sì. a una no, tasa, perché beh, se ne fanno tante. delle volte così. confondendo anche un po'. Eh, Santo invece queste erano un po' speciali. Ecco, e avanti. Questo l'ho messa dentro solo per ricordare che cosa è stata, ci sono <ride> i documenti, la liberazione di Mauthausen, no, troppe americane, entrano nel lago il 5 maggio 1945. Questo è l'avvenimento e eh, c'è l'abbattimento del simbolo del, del Reich, eh, l'aquila nazista e non è mai stata rimessa ci vedono ancora adesso gli sponzoni dove stanno su questa e, ma tanto è ormai un grande museo non, cioè bisogna guardarlo eh, con attenzione e bisogna guardarlo con una guida e, eh, da noi era Ione Biffi che ci ha guidato eh, ma anche altri eh, ma molti sono andati in giro per quanto loro hanno potuto vedere, si capisce molto, ma cioè, io l'ho visto da 50 anni fa, era proprio un'altra cosa, e, eh, però ci vogliono gli occhi della, della testa, cioè, è, un, è un problema di conoscenza, non, non solo di emozione. però particolarmente importante e io sono molto contenta che è stato fatto e, eh, nel 2013, e, eh, perché il eh, 2013 sono i, eh, i 70 anni eh, da quando è cominciata una nuova storia e, eh, e questo ricorda quelle che sono state le vittime principali di Mauthausen, non le uniche, ma le vittime principali, gli operai gli operai delle fabbriche, della Breda, della Grelli, degli Innocenti e anche altri, Qui sono ricordati gli innocenti, la Pirelli e la Breda. C è. C è. E qui è una fotografia di oggi, e la cosiddetta eh, cava, la scalinata. Al nostro monumento a Deportati, quello che abbiamo al Parco Nord, è c'è una sorta di faxine, di un pezzettino della scalinata. Se fate caso con dei scalini enormi, no? C'è una eh, fatica terribile salire. Eh, Nulla a che fare naturalmente, è solo per ricordare, ma questa scalinata è proprio una cosa impressionante. E, eh, e credo quasi tutti i ragazzi siano riusciti a andare a vedere, no? Tu non sei riuscito sai riuscito a fare, credo quasi tutti, e, uh, a fare la passeggiata lì sopra, passeggiata. Io non ci sono andata, mi, mi stavo troppo, e, uh, però eh, è lì, perché? Perché in questo mondo era un'enorme cava di pietra, non è solo un campo di concentramento per ammazzare la gente, era una fabbrica, la fabbrica, una cava di pietra, il più bel granito d'Europa con questo tipo di lavorazione. Ecco, e questa invece è una cosa che è proprio di quest'anno, e ho trovato molto commovente. Questa è una cosa nuova che è stata sistemata adesso, che è il cosiddetto eh, un luogo di rimembranze, un grande prato dove c'era la quarantena e lì vicino c'era anche dove erano i prigionieri russi, e che erano privilegiati nel senso di ammazzati prima degli altri, e, eh, e qui hanno sepolto tutti quelli che non sono riusciti a identificare, eh, mettendo delle pietre che ricordano tante religioni diverse, e, oppure nessuna religione, insomma, cioè non sono dei nomi, sono dei luoghi è uh, un uomo bellissimo, e, uh, di una, capace di ispirare una serenità. E, uh, una, eh, cioè non, non è solo ricordare gli orrori, è ricordare che quelle robe le abbiamo passate, le abbiamo passate e sono diventate parte costitutiva della nostra storia. Ecco. e questa importanza del collegare la memoria alla storia la si vive veramente a una pausa a guardare con attenzione e qui ci sono i segni delle baracche e i prati tra le baracche ci sono, le baracche sono state conservate poche c'è un museo piuttosto impressionante documentazione è veramente c'è una storia che è una storia mi importava a sottolineare questo però vorrei fare un piccolo appunto anche su quell'altro su quelle altre due località o lager che abbiamo visto e che vengono sempre fatte quando si fa questo questo, questo, questo. forse è stato troppo veloce secondo me è stato troppo veloce questo qua ma vale la pena a casa mai di riprendere il discorso anche con i ragazzi e non solo con i ragazzi e, eh, comunque eh, la, la parola d'ordine direi eh, qua è quello che diceva il eh, un, un, un, un, Cos'era il sindaco di Monza? Eh, chi era il sindaco? Lexi? Lexi, no? Non Lexi, ma C'era uno no. cioè, di Monza. Eh, L'assessore di Monza che diceva, che parlava di maschere. Cioè, le cose terribili che sono successe in tutti questi lager e, eh, erano mascherate e la maschera più atroce è questa di questo castello bello, che, oh, che bel castello no? il castello di Haltheim e eh, il castello di Haltheim non è uscito dico nessuno e, eh, è uscito solo cenere eh, ma è proprio bellissimo e qual era l'obiettivo? e il castello è uno dei luoghi come Grafene, Brandenburg, Bernburg, Hammerheim, Sonnenstein, Hadamard, destinati all'eutanasia. Anche ah, eutanasia è una bella parola, mascherata, eutanasia vuol dire dolce morte. Cosa dolcissima, chi non si augura una dolce morte. E invece era eliminare tutti quelli che non erano all'altezza delle aspettative. Cioè, non erano della sana, dolce famiglia, della dolce, bella, alti, biondi, bocchi azzurri, eccetera. E, eh, entravano dalla porta lì. Veniva preso il nome, cioè tutta la scena. Lei entra qua, veniva detto che era un convalescenziario. Eh, entravano alla seconda porta per, per fare la doccia, invece lì era un monossido di carbonio. Morivano, entravano nella terza stanza e venivano inceneriti e la quarta stanza per farlo cioè Cenerito in pochissimo tempo morivano, cioè non c'era, poi c'era anche tanto altro. Comunque sono le famosissime azioni T4 e azioni 14F13, cioè decisioni prese a Berlino, questo è il pulmino che, che mi portava, lì eh, non aveva avuto molto tempo per girare, perché? Eh, perché c'entra con Mauthausen, in realtà è un'azione indipendente, e, uh, ma c'entra perché in uh, Maltaus a un certo punto vengono troppi e, uh, e c'è proprio questo problema dell'uccisione dell industriale, sarebbe uh, lunghissimo il discorso da fare, e, uh, ma comunque abbiamo rievocato nel cortile di questo bel posto con i ragazzi e è stata presa un'iniziativa molto bella. Da parte della figlia di Valotta di, degli amici di, di Sesto San Giovanni che ha suonato il violino e, e hanno suonato della musica veramente struggente. Ecco, questo se poi qualcuno interessa, per i ragazzi certamente saranno tutti a disposizione queste cose, e eh, sono le informazioni su cosa sia questa, eh, questa parte della. Azione. comunque anche lì sono finiti parecchi dei nostri deportati e ehm, io ricordo sempre uno che si chiama Pistelli che aveva solo un braccio e, come Era il, del... il padre di una nostra eh, amica che aveva una gamba sola per incidente e Dopo per qualche giorno avevano andato su giù per quelle meravigliose scalinate, egli ha detto no, devi andare al conosciato, scienziato perché è finita la sua storia. E invece l'altro, l'altro è altrettanto interessante era Gusen. Gusen era uno dei sottocampi importantissimi, moltissimi dei nostri operai sono finiti lì, anche lì, una grande cava. E, e poi vicino a una fabbrica dove è rimasto solo un memoriale perché sono i stessi eh, deportati eh, che hanno salvato eh, diciamo così eh, per modo di dire il forno e eh, costruito e fatto costruire quando la polizia si avvisa anche l'Austria eh, a costruire un memoriale intorno c'è poco da vedere, e, eh, ma c'è da vedere come si è impadronita eh, la città di Eccoci qua, vediamo... Ecco, questo era invece il campo com'era. No. Questo era il forno crematorio. Vengono sempre deposti i fiori e questo nel cortile intorno ci sono tutte le, eh, le lapidi, lì ne sono morti 37.000, non è un po' di tanto poco, e eh, 37.000 patrioti di molte nazioni, dopo tre anni di sofferenze, eccetera, sono morti per l'indipendenza, ecco, questo è importante ricordare, per esempio gli spagnoli li trovate dappertutto, gli spagnoli sono stati i primi antifascisti e eh, il governo di oggi non si dimentica. Poi questo non so neanche, non sono riuscita a identificare, se qualcuno sale lingue questo è invece c'è cecoslovacco, spesso di paesi. Ci dico questo, questo è, è moltissimo questa foto, cercate vedete una cosa e eh, li vedete per chiamare quello con eh, vedete i deportati ma poi vedete un signore che guarda un altro signore con lo scambio di sguardi tra un deportato e un giovane che potrebbe essere suo figlio e, eh, è una cosa molto preziosa, e, eh, è quello che riassume un po' il senso eh, di queste iniziative, e, eh, cioè del testimone. E questo era sempre a uso, la faccenda delle bele era sul tema de, di quelli che hanno aiutato e hanno salvato. Qui volevo mettere ancora qualche foto di qualcuno la tua, mi dispiace vuoi uh, dire qualcosa? sì, sì. Uh, intanto ringraziamo Inger Erasmus per l'immagine, per la spiegazione e anche la passione con cui eh, ha raccontato quanto è stato vissuto con i ragazzi e la parola a Daniel Grimaldi che è appunto uno dei ragazzi che ha partecipato buonasera a tutti io sono uno studente del del di Tirano, della musica urbana di Milano della 09 quale ha avuto la possibilità di intraprendere questo percorso. Io parlo qua di tutti i ragazzi che sono venuti con noi, in tutte le altre scuole, e le prime impressioni su questo viaggio sono state distorgenti perché ci hanno distrutto molto emotivamente. Noi tutto quello che sapevamo abbiamo visto dai libri o qualche documentario, ma realmente non sapevamo nulla. Noi abbiamo fatto degli incontri prima di questo viaggio, giusto per prepararci, ma per noi sono stati racconti molto alla lontana. Cose che ehm, sì, sentivamo, ma non avevamo immaginazione, non potevamo immaginare quello che poi eventualmente abbiamo trovato. In questo viaggio personalmente ho trovato una cruda realtà perché... È veramente brutto sapere che in passato c'è stata gente che ha avuto il coraggio, che ha avuto il potere di decidere di poter far soffrire delle persone, delle persone che non erano all'altezza. Noi ad Artheim abbiamo visto Art Time, scusate, abbiamo visto delle rappresentazioni di persone disabili che sono state condannate alla morte perché disabili. Ed è stata una cosa che, poi noi abbiamo parlato tra di noi, è stata una cosa che non abbiamo tollerato, perché anche se persone disabili hanno lo stesso diritto di vivere di una persona normale. Noi su questo argomento siamo stati molto e ci siamo chiesti cos'è la normalità e a tutt'oggi non abbiamo trovato una risposta. Quindi questo ci fa capire che essere una persona disabile, essere una persona normale è la stessa cosa. Nessuna più dell'altro o meno dell'altro. In questo viaggio ho visto persone piangere, ragazzi della mia età piangere, persone che secondo me non avevano mai pianto prima allora. E questo è stato veramente toccante. Io stesso non mi sono commosso in sbagliato occasioni. Ad esempio a Mauthausen, io ho toccato una pietra a Mauthausen, ed è la stessa pietra che è stata toccata da persone che hanno vissuto lì dentro. E il contatto con una semplice pietra è stata una cosa che mi ha sconvolto, che mi ha fatto piangere. Ma come me ce ne sono stati tanti altri. A allora noi ci è stato detto che di poter piangere, di sentirci liberi di piangere o di ridere però noi abbiamo quasi tutti pianto, pianto non da commozione, noi siamo commossi tanto questo viaggio, non tanto per, cioè scusate, più per quello che noi abbiamo potuto vedere, percepire, essere dentro al capo di Mauthausen oggi non è assolutamente simile a essere 50 anni fa, noi oggi abbiamo camminato tra quelle mura, abbiamo guardato, abbiamo fatto qualche foto, abbiamo visto tante altre persone alla commemorazione. Ed è stato toccante, sì, però, non, non possiamo ancora dire qual era il vero sentimento delle persone che stavano lì la volta. Noi abbiamo scritto dei pensieri che non ho. Che torneranno fuori e torneranno qui. E sono stati scritti questi pensieri da tutti noi, ci siamo messi a tavolino e abbiamo scritto dei pensieri appunto per eh, non far dimenticare quello che è stato in questo viaggio. Una volta tornati a Milano, tutte le nove, tutte le nove scuole si sono presi l'obbligo, ma non è neanche un obbligo, è più il piacere, di preparare dei materiali che poi verranno trasmessi all'interno delle nostre scuole ad esempio noi stiamo creando un video che mostra tutto il viaggio altre scuole hanno scoperto da cartelloni e abbiamo lo scopo di prendere questi materiali e mostrarli parlarne alle classi piccole di noi il nostro obiettivo appunto è quello di poter tramandare quello che noi abbiamo potuto vedere vedere e percepire noi abbiamo avuto la fortuna di poter parlare con dei superstiti fra 10-15 anni questa fortuna non, non l'avrà più nessuno perché purtroppo sono veramente pochi il nostro lavoro è stato quello di raccogliere il più possibile di elaborarlo e di trasmetterlo poi alle future classi quindi questo è il nostro obiettivo il nostro, quello che noi stiamo facendo oggi che è una cosa veramente piccola rispetto a quella al lavoro di Palani o laureanti mm. sì. io ringrazio comunque tutti quanti tutti quelli che ci hanno dato la possibilità a noi ragazzi di poter fare questo viaggio non ce ne siamo pentiti abbiamo anche di... buon... sì. avuto un buon comportamento Nessuno ci ha detto come dobbiamo comportarci, nessuno ci ha detto quello che dobbiamo fare e come dove dobbiamo fare Però, dal mio punto di vista, tutti no, noi ragazzi abbiamo seguito lo stesso percorso, quindi nessuno ha dato spasso Abbiamo tutti seguito un percorso predefinito dal quale abbiamo imparato tanto, abbiamo imparato a vivere abbiamo imparato che è il significato della libertà quello che noi abbiamo di ascoltato per loro non era scomparso. quindi questo è un altro, un altro punto su cui noi abbiamo riflettuto e stiamo riflettendo tuttora perché noi ragazzi abbiamo un ricordato basta così. I riscontri sono veramente molto positivi. Ecco. Detto, ci siamo comportati bene, bene. Ci sono nove scuole, diversissime tra di loro, che, che collaborano. L'insegnante da troppo tempo per sapere che non è scottato, invece, ha funzionato benissimo. E, comunque, quello che invece da, da milanese. E, mi chiamo Rasmus e ci tengo moltissimo che questa esperienza continui che fruttifichi cioè che si passi da altre scuole sempre le zone ma che la città di Milano sia presente a queste cose come città per questo vi ho dato in giro un po' di materiale insomma. il dovere della memoria è un dovere dell'oggi Grazie per averci sotto. Grazie a Inge, grazie a Daniel per le parole toccanti con cui ha raccontato il modo con cui ha vissuto questa intensa esperienza. Intanto che si sistema la strumentazione proseguiamo con la nostra sede di consiglio. Con gli interventi dei cittadini ho un cittadino iscritto a parlare che è il signor Tito. titolo Paolo Marcello Mi chiedo se è il professor di cittadini. Mi di cittadini. Mi eh, buonasera a tutti buonasera a tutti qui perché eh, il 29 luglio 2012 una ragazza ha fatto un esposto alla polizia municipale al sindaco polizia di state carabinieri ma eh, né il sindaco né la polizia municipale ha dato risposta a questo problema dall'apertura della fermata metropolitana di Apoliceo si è verificato che eh, la sera eh, ci sono persone, eh, per lo più straniere, ma comunque in generale, che eh, si dotarono a tarda ora, ubriacando, si bevendo, eccetera, spaccando bottiglie e creando disturbo. La mattina poi vanno sono i bambini che praticamente prima di andare a scuola lì c'erano. Diciamo, specie di altalena in piccoli parco giochi giocano e, eh, e addirittura vanno anche verso le sei e mezza ore del mattino la problematica è che la cosa non coincide bene eh, con queste persone la sera che, che fanno caos e, e la mattina i bambini che ci sono, tra l'altro è venuta eh, da diverso tempo la moda che vanno tutte le persone anche con i, con i cani parlavo prima con un suo collega che diceva che il regolamento non prevede che, che i cani siano dove ci sono bambini, in qualche posto di genere, infatti eh, al parco delle lì c'è una parte apposta per i cani e una parte eh, per i bambini. Quindi eh, volevo, free, free, io darò l'allegato no, a quello che le ho, le ho dato proprio per vedere se ci sia un maggiore interessamento in quella zona. Eh, tra l'altro non, non vi è nessuna presenza di, eh, di vigilanza, non si vede vigili eh, che passano, che viene un'occhiata. Eh, Seconda problematica è un'altra cosa che avevo esposto perché eh, praticamente nel, nel tra eh, i Bonati, Pellegrino Rossi e Astesani, che è sempre poi comunque un'unica via, vi sono continui camion che, che, che transitano, eh, che insieme ai bus e alle auto creano un, un blocco. Ora siccome esiste la, la Milano Meda, la parallela, come in altre città, di solito i mezzi pesanti che vengono fatti passare per eh, le agenziali esterne, che poi entrano e si mettono e chiederei che anche questa cosa potrebbe contribuire a un minore inquinamento eh, oltre che eh, diciamo inquinamento di PM10 anche come inquinamento acustico. Eh, spero che insomma, ci sia un intervento anche che venga soprattutto appunto nella, nella fermata di, di Aforicentro ho messo un cartello dei cartelli dove segnalano Uh, vengono messi appunto i regolamenti uh, che devono essere sottoposti alle persone che, eh, che mi sono insomma vi uh, arrivo legato e un'ultima ah, cosa spesso mi è capitato di telefonare i vigili si sbattono sul telefono poi mi è piacere che come mi, mi chiedono il mio nome anche loro potessero dare se non il mio nome perlomeno la loro matricola Io ho, ho finito che possa legare Sì, grazie, si porta la lettera così la alleghiamo al modulo che ha compilato. Non ho nessun cittadino iscritto a parlare, come dà la parola al consigliere Pellegrini. Ho alcune comunicazioni da fare, la prima riguarda la delibera che abbiamo trovato nella sede di consiglio del 27 di giugno, eh, la numero 149 eh, relativamente all'area gasometri. Dice gentile per la firma del vice sindaco assessore urbanistica, gentile presidente, come la comunicazione precedente, che poi è quella Consiglio, la conferenza dei servizi del 2 luglio è stata rinviata su richiesta di ARPA. Per quanto concerne la partecipazione alla stessa, il deve è sottolineare che il procedimento è regolato dalla normativa, il decreto legislativo 152-2006, articolo 239 seguenti, e non prevede la presenza di parti non direttamente interessate all'intervento. Tuttavia, come stiamo già facendo per situazioni simili, sarà nostra cura invitare un rappresentante della zona che chiedo sin d'ora di volerci indicare. Il rappresentante potrà poi di volte, volte formare il consiglio dei soggetti interessati. Infine tenga conto che l'intendimento di questo assessorato è organizzare momenti pubblici di informazione, il primo sarà programmato per il mese di settembre l'altro riguarda invece una comunicazione relativa al permesso a costruire eh, che riguarda l'esecuzione di opere di umanizzazione primaria e secondaria a scopo toneri eh, di via Cosenz, realizzazione di viabilità funzionale, all'otto di intervento previsto sulla recessione, strada pubblica, spazio di sosta, lungo via Cosenz e sistemazione del parco urbano con orti comunali e attrezzature dei giochi e parcheggi. Ci viene comunicato che ehm, essendosi concluso l'esame nei riguardi tecnici e amministrativi okay. si è proprio dovuto rilasciare il permesso a costruire l'ultima comunicazione è la relazione che ci è stata inviata dal Presidente dell'Associazione dello Svaldo Moratori con eh, una relazione della nuova festa eh, popolare, una finestra sul mondo del 2013 orientata dal 30 maggio al 9 giugno dall'associazione Rosvaldo Muratori al parco Nicolò Savarino, ex parco Bassi dove appunto spiega come sia, eh, diciamo, come sia realizzata la festa come eh, diciamo, ha avuto un buon, un buon esito e ringrazia quindi il eh, consiglio di zona per aver concesso i partenzi Consigliere Grazie. Grazie Presidente, buonasera ai cittadini, buonasera ai consiglieri, questa sera presento una segnalazione che vado a leggere velocemente, eh, nomali a cartonaggio nella strada del quartiere Bicocca, premesso che da tempo il quartiere Bicocca è diventato sito privilegiato per numerosi uomini, accarpati effusivamente nelle numerose aree dismesse presenti nel nuovo quartiere Bicocca a Piedra. Premesso che alcuni cittadini e commercianti del quartiere di Coca hanno già segnalato alle autorità competenti gli episodi di accartonaggio su tutto il territorio, in particolare nei pressi dei negozi e delle attività commerciali. Premesso di minore, le donne adoperati per questo tipo di attività sono costrette da altri e accompagnato nelle loro basi di lavoro per svolgere l'attività di accartonaggio per l'intera giornata. Si chiede al Presidente di zona 9, all'assessore della sicurezza del Comune di Milano di sollecitare gli organi competenti del Comune di Milano affinché vengano allontanati dagli angoli delle strade, nei pressi e nei negozi, i nomadi che in maniera quotidiana e continuativa svolgono a cartonaggio, utilizzando bambini e neonati al fine di tenere i passanti e realizzare i loro obiettivi. L'altra richiesta... E poi qua mi collegherò dopo il discorso che farò dopo, è relativa ad una richiesta che facciamo in maniera urgente chiediamo una richiesta di sopravoco urgente presso la caserma Goffredo Mamelli, premesso che la caserma Goffredo Mamelli è una struttura militare dismessa, ubicata a Viale Suzzani e quindi presente sul territorio di zona 9 considerato che da tempo la struttura militare dismessa è stato di grave abbandono con conseguente decadimento estetico e strutturale Visto che durante la notte la caserma viene utilizzata come dimora agnoti, ha curato che i numerosi cittadini residenti degli, degli stabili confinanti hanno assistito al loro ingresso mediante l'arrampicamento sulle mura di recinzione presenti attorno alle caserme, si chiede al Presidente di Zona 9 e al Presidente della Commissione De Manio in Casa Popolare di convocare una sopralluogo urgenza da svolgersi all'interno dell'ex caserma militare affinché si possa verificare. La reale situazione, il merito alle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini, con la richiesta dell'immediata messa in sicurezza del luogo. Allora io ho presentato questa richiesta, mi hanno poi detto dei colleghi che probabilmente la caserma non è ancora in carico qualcuno di Milano, però resta il fatto che il problema comunque eh, c'è, il problema c'è perché molti cittadini mi hanno segnalato. Che durante la notte eh, parecchie persone scavalcano e probabilmente vanno a dimorare in, in stalli delle caselle. Allora, mh, poi volevo appunto eh, entrare eh, in merito alle risposte che il Comune di Milano, il Consiglio di zona 9, ci deve fornire attraverso appositi riscontri che pervengono dagli assessorati o comunque da, dal Comune di Milano. E noi dobbiamo dire che, piacevole ma anche a volte. Così, in strana uh, situazione, dobbiamo aspettare il Giornale di Zona 9 per avere, delle risposte, per avere delle risposte alle nostre interrogazioni. Ed è un po' insolito, è un po' una, una situazione anomala. Cioè, per me è un po' imbarazzante, devo dire, sapere il Giornale di Zona 9, leggere alcuni pezzi di articoli dove ho delle risposte alle ah, mie interrogazioni, alle nostre interrogazioni, alle nostre emozioni e non poterle avere poi in carta e non le ricevute direttamente dai, dal, o dal Presidente di Zona 9 o dal Comune ne faccio un esempio tanto per capire noi abbiamo presentato un'interrogazione sulle telecamere su, eh, in merito alle eh, 39 telecamere che il Comune di Milano eh, ha mh, su un progetto che eh, dice di aver condiviso con tutti i consigli di zona 9, probabilmente con la maggioranza del Consiglio di zona 9, visto che in questo consiglio ha bocciato sistematicamente tutte le proposte, tutte le mozioni che l'opposizione, qui il gruppo del zona ha presentato su molte telecamere che poi si sono ritrovate inserite, e installate, quindi probabilmente si è detto ma come? Avete bocciato queste mozioni dicendo... Tra l'altro, in molti interventi che erano inutili, che erano costose, che non servivano eh, per, mh, per difendere il territorio, e poi le stesse applicando le stesse zone, gli stessi siti evidenziati dalle nostre emozioni inserite in questi progetti. Comunque, va bene così, noi siamo favorevoli, ci, ci pare strano modo di agire, però voi siete in maggioranza, potete fare. Però, trovare una risposta all'interrogazione. Sul, sul, sul, sul mensile Zona 9 e non poterla leggere perché l'aspetto questa risposta diventa veramente imbarazzante. Perché poi tra l'altro qui c'è una risposta che dice ecco come risposta Bertricio Buccioli, Presidente del Consiglio Zona 9, alle interrogazioni presentate come consigliere d'opposizione. Io credo di averla fatta, non sono alcuni altri, però qua c'è una risposta della consigliera, della Presidente, tra virgolettata dove eh, spiega il contenuto ma io l'ho mai ricevuta però questo è l'imbarazzo del consigliere che legge una risposta a una propria interrogazione perché chiaramente parla proprio di un'interrogazione sulle eh, telecamere ma io l'avevo mai ricevuta e questo presidente mi deve scusare è imbarazzante poi magari verifichiamo a chi rispondeva lei. se a me o a un altro però a me, non... sorge strano che mi pare di aver fatto solamente io in questo momento questa interrogazione relativa alle telecamere. passo poi dopo e passo alla caserma eh, di Viale Suzzani abbiamo presentato al gruppo Lega Nord un'interrogazione per chiedere lumi su questa situazione l'ha fatta il consigliere Max Bastoni della Lega Nord in Comune di Milano ha ricevuto una risposta che vengo a leggere ma, velocemente Interrogazione presentata il 18 giugno 2013 al consigliere Massimiliano Bastoni, avete per oggetto Caserma Goffredo Camino. La risposta è consigliere, risposto risposta all'interrogazione in oggetto, le comunichiamo che l'amministrazione comunale, nella sua azione, sta attuando quanto stabilito nelle linee guida sul tema delle popolazioni Rom, Sinti e Caminati presenti a Milano, approvato dalla Giunta il 23 novembre 2012 e dal progetto Rom, Sinti e Caminati 2013-2014. Progetto che, come lei sa, è oggetto di una specifica convenzione con la Prefettura di Milano firmata dal Prefetto Camillo Andrea e dal Signor Sindaco Giuliano Pisaglie lo scorso 22 marzo. E qua arriviamo alla conclusione. L'amministrazione comunale ha avviato, dice l'assessore Granelli-Madorini, contatti con il Ministero della Difesa per studiare la possibilità di utilizzare delle aree oggi abbandonate ed esposte a fenomeni di degrado, destinandole a centri di emergenza sociale quattro finalità previste nelle linee guida sul tema delle popolazioni rom, sinti e presenti a Milano. E va o nel piano di freddo. Tali contatti sono in corso, non sono giunti ancora ad una conclusione, ad oggi non è stato definito l'utilizzo specifico di alcuna area. Quindi ci lasciano nel dubbio, ma il giornalino di zona 9 ci dà la sicurezza. Quindi è già, tra l'altro, o abbiamo anche qua presentato l'interrogazione, del consiglio. in consiglio di zona 9 a cui non è ancora arrivato il riscontro ma su, il giornalino di zona 9 che non è il giornalino del, del consiglio di zona 9 è un giornalino così del, vabbè, si dice del PD in comunque e qua dice leggo solo la fine alla caserma eh, c'è tutta la richiesta e dice come prevedibile dopo allora, ehm, come prevedibile esploso subito il putifedio sia Palazzo Marino dopo aver presentato le interrogazioni dopo che eh, sono state veicolate gli scontri tra i cittadini di queste risposte per prevedibile esploso subito il putifedio sia Palazzo Marino sto leggendo l'articolo sia il Consiglio di Zona 9 la Lega Nord e le PDL pronti a cavalcare la protesta e dice il giornalista in realtà la proposta non è passata quindi noi siamo sicuri che il giornalino di Zona 9 dopo la risposta, l'interrogazione che lascia nel dubbio, ci lascia ancora il zona, ma ci dà la sicurezza che là, per fortuna, eh, non, verrà, eh, fatta, non verrà fatto questo centro di prima emergenza. E dice, eh, la caserma non verrà utilizzata per questo progetto perché è in situazione disastrosa, ma non perché non, non si può, perché è disastrosa e per riguardo a questo nuovo utilizzo servirebbero risorse ingertissime resta però il fatto che la giunta deve imparare a comunicare meglio i propri progetti della cittadinanza perché questi annunci approssimativi possono minare il quieto vivere ed interi quartieri grazie al giornalino di zona 9 ci dà anche la bacchettata alla giunta di Milano prendetene atto e quindi telecamere, caserma di Ale Susani, giro pagina e mi trovo in buon motta in buon motta e poi concludo po eh Cittadini. Il buon presidente di Consiglio di Zona 9 è una cosa che, è una che, è una cosa, che è una da scherzare, ma la cosa che è una e che, che in qualche maniera noi come opposizione ci lascia veramente un po' tristi, amareggiati, eh? di dover prendere e trovare le risposte o non risposte sul giornalino che okay, stavolta vostra chiesa l'intervista allora, del Bo a cui si fa uh, delle, una intervista a 360 gradi sul verde sulla commissione, ma ahimè, nella, nella sua intervista viene tralasciata in maniera incompletamente incom il problema del verde, del degrado, che poi è uno dei pilastri, del degrado ambientale e della sicurezza dei parchi. Tra l'altro questo Consiglio di Zona, ha desiderato in maniera favorevole Due mozioni della Lega Nord, tre anni, quattro, che parlavano insieme, tutti insieme, che trattavano dei problemi del verde, del degrado, del chiasso, della, del disturbo alla pete pubblica, che i cittadini di Milano, per in zona 9, soffrono e in questo periodo ancora di più. Anche. Addirittura in questa intervista, parlando di verde in commissione, viene assolutamente dimenticato questo punto che parla di, di, di degrado di sicurezza ambientale. Questo mi spiace doverlo eh, evidenziare, non è una bella cosa. Avendo una pagina intera e non parlare del, parlando di verde, dimenticarsi del problema del degrado, del problema relativo a queste aree, ai giardini pubblici, al Parco Nord, ci lascia veramente in. Giornale, sono... ah, beh, il mercato è un altro problema grande, anche qua oggi in Commissione si è parlato del mercato ma Zona 9 ha, pre diciamo, ha preceduto la Commissione Commercio scrivendo tutto quello che si è detto oggi in Commissione Commercio, l'ha scritto in una paginata in Zona 9, devo dire che hanno dei buoni informatori eh, noi però come consiglieri di zona 9 chiediamo più serietà Presidente di zona caro dottoressa Buccioli queste cose dovrebbero succedere dopo che le risposte ufficiali arrivano ai consiglieri che hanno presentato mozioni, interrogazioni delibere e quant'altro grazie, scusate cittadini consigliere Luzzi no, parlare di amicizia allora, volevo presentare due documenti. Una segnalazione di ha per oggetto l'incidente eh, di eh, Roberto Pirelli che, avvenuto mattina, che, mattina, che è avvenuto stamattina. Di segnalo che stamattina mattina è venuto l'incidente di Roberto Pirelli che ha visto coinvolto in in modo, in un altro motore. Il motore del motorino è grave. Si segnala quindi l'urgenza del problema già sottolineato con la mozione votata da questo consiglio di dato 30 maggio in semplicemente per dire che la mozione che abbiamo votato trovata di un tema reale, ho fatto la, la foto di un incidente che è venuto ancora oggi, per cui eh, semplicemente c'è la possibilità rispetto a questo tema di sollecitare eh, l'urgenza di intervento. L'altro documento che voglio presentare riguarda la mozione, eh, per cui ho già presentato delle segnalazioni, altri consiglieri della maggioranza hanno già presentato delle segnalazioni, riguarda la um, la realizzazione del marciapiede e di Piazza dei Dani 2,4. Premesso che in Piazza dei Dani sul lato corrispondente ai numeri civici 2 e 4, non esiste marciapiede, che tale problema sussiste fin dalla realizzazione del complesso edilizio della nuova dove si è proseguito a costruire il marciapiede sul lato opposto della piazza, corrispondente ai civici di Piazza dei Dani 1 e 3, ma non ai civici 2 e 4, che il tratto di strada attualmente esistente consiste in una corda di cemento altamente regolare e piena di bucchero stati. Che sul dato di strada è l'unico percorribile dei pedoni che, dei numeri civici 2 e 4 di Piazza dei Dani, vogliono raggiungere il via Piero Alberto Tirelli e Ceresi. Considerato che da 15 anni sono state presentate segnalazioni dei cittadini della zona alle autorità competenti senza tenere, tuttavia, alcun riscontro. Che ad oggi ho ricevuto e ricevo numerose lamentere dei residenti del quartiere che lamentano il problema, soprattutto da parte di anziani disabili che vedono impedita notevolmente la loro possibilità di spostamento. Che alcuni residenti hanno rituvato storte e distorsioni caso terreno disconnesso e allego che mi sono, sono arrivate, Che la situazione peggiora quando piove la creazione della creazione dell'allagamento e del vettore in di passaggio. Che in data 13 giugno 2013 ho presentato una segnalazione, una segnalazione del problema durante la storia del Consiglio della Nove, ma non ho ricevuto alcuna risposta. Si chiede quindi che in piazza legale nel tratto di unice 4 venga <coughs> realizzato il suddetto. No? Grazie. Grazie consigliere. Grazie Presidente, buonasera eh, Io volevo informare il Consiglio riguardo alla um, comunicazione letta dal Presidente sull'area gasometri in quanto credo che sia stata um, inviata solo parzialmente la delibera senza emendamenti perché c'era un emendamento che chiedeva uh, di sostituire la conferenza dei servizi con il tavolo di eh, discussione. Quindi sarà mia premura invia... tavolo di discussione se, se ci sente bene tavolo di discussione. Quindi sarà mia premura inviare all'assessore all De Cesaris uh, l'informazione completa, quindi la delibera completa di emendamenti. E riguardo alla conferenza dei servizi. Eh, faremo per, anche per quello in effetti e, e faremo le nostre ricerche perché abbiamo già iniziato a parlare con gli avvocati perché l'accesso anche alla conferenza dei servizi può essere fatto anche ai cittadini non c'è nessuna eh, normativa o legge che e, evita che eh, previene i cittadini da partecipare a queste conferenze, grazie Buonasera a tutti una semplice ma importante segnalazione in via Al Serio, ma ci sono due avvallamenti, la strada è dissestata, si segnalano due pericolosi avvallamenti del matto stradale in via Al Serio in prossimità del ciclo 22A e dell'incrocio in via montana. Tale situazione potrebbe essere pericolosa in particolare per la circolazione dei motocicli, oltre ovviamente che per gli autobomilisti e i pedoni che li transitano si richiede l'intervento degli organi preposti affinché si aprano i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e le comunità dei cittadini. Faccio questa segnalazione perché ehm, la scorsa settimana ehm, per pochissimo un motociclista non faceva un proteggimento. Grazie. Grazie tutto Grazie Presidente, buonasera Innanzitutto volevo congratularmi con che hanno... Reso possibile la visita al campo di Matausel, che penso sia importante per tenere la memoria, e di questi tempi direi che ne proprio bisogno, visti i continui episodi di una matrice non proprio carina. diciamo. Intervengo inoltre per fare un, un piccolo resoconto sulla prima conferenza di valutazione ambientale strategica riguardo il PUMS del piano urbano della mobilità sostenibile, che si è tenuta presso Palazzo Reale eh, il 9 luglio, giusto due giorni fa. Rilevanti possiamo dire che lo sviluppo tecnico è distinto in tre macrofasi. Queste macrofasi sono... La prima è la stesura del che si farà entro fine luglio, che parte a quadro conoscitivo, gli indirizzi, gli obiettivi e target di miglioramento. La seconda macrofase riguarderà lo sviluppo dei scenari di riferimento, la costruzione delle alternative proposte di piano, valutazione tecnica, economica ed ambientale. La stesura di questo secondo rapporto sarà prevista entro la fine di novembre 2013. Infine, la terza, la terza macrofase riguarda la selezione della proposta di piano la definizione degli aspetti attuativi questa stesura di documento di piano di rapporto ambientale sarà redatta per fine dicembre 2013 inoltre quindi da settembre a novembre tramite i tavoli tematici sarà possibile lavorare su questo tavolo appunto. e è eh, prevista la partecipazione dei consigli di zona 9 dei consigli di zona milanesi al tavolo. Eh, le osservazioni che si possono raccogliere e mandare agli uffici di competenza, che sono il settore pianificazione e programmazione, che è l'autorità precedente del, per la VAS, e il settore politica ambientale, che è l'autorità competente per la VAS, queste osservazioni possono essere inviate entro il 9 agosto 2013. Come presidente della commissione territorio, abbiamo intenzione di mandare appunto a questi due enti la eh, delibera che, che abbiamo già fatto diversi mesi fa. Con questo concludo, eh, anzi, eh, invece no. Per avere la documentazione tecnica è possibile accedere eh, sul sito del comune di Milano su www.comune.milano.it oppure sul sito della regione Lombardia. Nella, nella sezione dedicata al SIVAS lì si può trovare anche la documentazione necessaria grazie grazie Presidente Crivio consigliere Gesù grazie buonasera. presento una segnalazione urgente dal Presidente del Consiglio di zona 9 ai Presidenti delle Commissioni Case Popolari, Demario Patrimonio, Ambiente Polizia Locale e Sicurezza agli Assessori di competenza del Comune di Milano. I cittadini abitanti negli edifici di via Caltagirone 9, di proprietà del Comune di Milano, adesso gestita da Aree in qualità di inquilini, dichiarano di aver già manifestato in varie occasioni nel passato le criticità rilevate presso le proprie abitazioni sia all'amministrazione Moratti e sia all'amministrazione Pisapia senza alcun esito. Con la presente sollecitano e chiedono ai responsabili sui dedicati che si facciano carico di mediare presso i settori competenti affinché possano provvedere a risolvere i seguenti difficoltà. Gli inquilini evidenziano che i locali dei bagni ciechi e cucine dotati di stadabagni a gas metano spesso si spendono per mancata aspirazione dell'aria, soprattutto in caso di vento si percepiscono odori di gas. Gli edifici sono sempre stati dotati, dal 1984, di canne fumarie e aspiratori, i quali attualmente non funzionano regolarmente. Ci sono gli aspiratori che non funzionano per negligenza e per una manutenzione non curata da parte del Comune, prima, e da parte di Gefi e Aller, dopo. L'operatore che provvede normalmente alla revisione dello scaldabagno, a seguito della riparazione o della sostituzione per vetustà, Dichiara che manca il tiraggio regolare della canna fumaria, pertanto, dovendo rilasciare la dichiarazione di conformità, non si assume nessuna responsabilità di operare. Gli inquilini chiedono di avere la sicurezza e l'abitabilità piena delle case in cui abitano. Chiedono alla proprietà di assumersi la responsabilità del ripristino delle norme di sicurezza. Segnalano lesioni e feriture profonde che si evidenziano sulle pareti delle scale. Soprattutto nella scala D, si evidenziano maggiormente da quando si è verificato il sistema pedurico di maggio 2012 che ha colpito Lombardia e Levine. Si segnalano presso alcuni appartamenti degli ultimi piani danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto ricoperto da un telo termoriscaldato non mantenuto adeguatamente si percepiscono odori forti e persistenti di fogna e di acqua putrida proveniente dal Vespaglio intercapedine degli edifici A e B. Gli spazi esterni agli immobili alberati e sterrati si trovano in uno stato di degrado senza una chiara ripartizione di pertinenza da giustificare le spese di gestione. Nel passato gli inquilini sono stati costretti a installare abusivamente una recinzione metallica a proprie spese tutta l'aria alberata posteriore agli immobili per impedire l'occupazione abusiva degli zingari. Gli inquilini chiedono l'intervento dei tecnici preposti per effettuare sul luogo analisi mappali delle proprietà del Demaio, onde poter ricostruire l'area di pertinenza esclusiva del condominio provvedere e delimitarla, mettendola in sicurezza ed infine consentire di effettuare una corretta gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria che resterebbe a carico degli inquilini. Ci sono alcuni inquilini non in regola con i pagamenti delle spese economiali, con maggiori spese dovute alle carenze di manutenzione nella fase di pre-incensione e successivamente per mancanza di pezzi di ricambio nell'impianto di riscaldamento. Attualmente ci sono circa 15 unità abitative occupate da cittadini abusivi senza regolari contratti di locazione. I cittadini esausti chiedono gentilmente ai responsabili degli enti pubblici sui indicati di dare delle risposte con sollecitudine nel merito. Ringraziano e pongo cordiali saluti. Grazie. Grazie consigliere Gesunto. presidente Frevori. Grazie. In Oh, no, non Vicepresidente, non Grazie Presidente. Solo eh, due parole per stigmatizzare la decisione della Regione Lombardia di escludere i bambini eh, figli di stranieri senza il permesso di soggiorno, dall'accesso alle cure, all'assistenza all sanitaria. Eh, ritengo questa una decisione estremamente grave, la ritengo anche, tra le altre cose, sintonizzata una scarsa intelligenza, perché poi i bambini, figli di stranieri, eh, privi di permesso di soggiorno, eh, frequentano le scuole assieme ai nostri bambini, ai bambini italiani e ai bambini eh, degli stranieri regolari e quindi è assolutamente sempre privo di significato fare in modo che le cure mediche eh, non, siano, non siano loro fornite con la regolarità necessaria. Oltretutto, chiunque di noi abbia trascorso una notte o una giornata in un pronto soccorso cittadino noterà il, il numero elevato di persone straniere con bambini all'interno di queste strutture perché naturalmente non avendo accesso al pediatra di base queste persone che hanno bisogno di cure per i propri figli vanno ad intasare i eh, pronto soccorsi milanesi che così rimangono, vengono messe in difficoltà dall'affluenza di eh, eh, bambini che hanno necessità no. di cure semplicissime che potrebbero essere fornite regolarmente da un pediatra di base. Io eh, plaudo l'iniziativa dell'assessore Maiorino che pensa di creare una struttura, eh, una, diciamo, un registro dei medici volontari che si occupino volontariamente di questi bambini, credo che l'Italia meriti qualcosa di più e non possa di fronte a un minore fare eccezione e chiedere documenti prima di fornire cure sanitarie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie Presidente era l'ultimo intervento, non è stato consigliere parlare. Eh. Passiamo alla nomina degli sottotitoli, consigliere Rossi, consigliere Capogruppo Cortese, consigliere Corbellari. Passiamo alla, alla discussione del primo punto scritto all'ordine del giorno, attenzione straordinaria per adeguamento normativo e qualificazione di giorni interi. O di pertinenza degli edifici scolastici comunali, individuazione di un numero di scuole interessate alla riqualificazione. La parola alla Presidente della Commissione di educazione, grazie Presidente. Eh, dunque, la Commissione Educazione e la Commissione Ambiente, riunite congiuntamente il giorno 2 luglio, hanno preso in esame la richiesta di indicazione dei tre giardini scolastici di zona 9 da proporre per la riqualificazione all'interno del quarto lotto di intervento. Alla Commissione alla quale erano stati invitati tutti i dirigenti scolastici e i dirigenti delle scuole dell'infanzia della zona, erano presenti la preside Barbirato del comprensivo Bodio Picciardi e le dirigenti dottoressa Monopoli e dottoressa Bertagliola. nel corso della commissione i presidenti hanno relazionato in merito a un incontro preparatorio alla commissione avuto con il dottor Giulia Relli cioè, mio con la Giulia Relli Ma non è dottore, eh, dottore, tecnico dottore referente dottore, per la dottore. manutenzione dottore. del verde dottore. di zona 9 Dopo ogni analisi e maggioranza sono state indicate la scuola primaria Giacomo Leopardi di Via Voglio, numero 22, la scuola dell'infanzia di Via Imbriani, dell'Imbriani, 21, la scuola dell'infanzia di Via lita 89. Voglio pertanto, con essere onorevole consiglio, approvare l'allegata relazione parte integrante del presente atto. Ehm, dunque, l'analisi la, quindi è stata fatta in tre passaggi. Prima eh, il Presidente Motta e io ci siamo incontrati con il tecnico Giulia Relli che non poteva eh, essere presente alla Commissione perché si sarebbe, sarebbe entrato in ferie. Eh, quello che ci è stato comunicato dal tecnico è stato relazionato a tutti a tutti voi ho inviato le foto della scuola di Diaboglio eh, però alcune delle vostre mail sono tornate indietro perché il messaggio era molto pesante però sicuramente eh, qualcuno per gruppo ha ricevuto le foto eh, tra i consiglieri della Commissione educazione. Eh, di conseguenza eh, credo... Non... Di non avere nient'altro da aggiungere, indubbiamente eh, si trattava della decisione di una scuola primaria e di due scuole di infanzia, le medie erano escluse da questo lotto. Quindi, pensiamo che effettivamente la scelta dell'aborto, che è una scuola che ha bisogno anche di essere un po' valorizzata, perché è considerata, diciamo, a torto ma considerata un po' eh, meno appetibile rispetto all'altra scuola, all scuola del complessivo che è la Guicciardi che sia stata una scelta diciamo ragionata e eh, è assolutamente eh, incontrovertibile. Grazie. Grazie consigliere Ferario. Grazie Presidente che abbiamo già annunciato presidente l'ocoso quanto sto per presentare il coordinamento, purtroppo non avendo potuto prendere parte alla commissione non sono riuscito a fare questa, questa richiesta lo faccio, lo faccio oggi chiedendo di modificare dal numero 3 di scuole che sono state previste numero 4 di scuole eh, penso che eh, mi è già stato accennato che ci saranno sicuramente delle, delle difficoltà eh, perché il, eh, il bando è molto restrittivo e i fondi a disposizione sono pochi, eh, però eh, mi sento di presentare questo allenamento dando eh, possibilità eh, a questo, questa scuola di essere inserita eh, in quello che riguarda un ordine di priorità. Quindi eh, chiedo, eh, presentando questo allenamento, che venga aggiunta eh, in relazione con eh, la scuola primaria di Amelia numero 80. Avevo già esposto che data eh, la dimensione del, del giardino esterno eh, non, non ci sarebbero tutti eh, fondi importanti per questo adeguamento. Quindi, qualora fosse, fosse possibile, invito tutti i consiglieri a votare favorevolmente. Comprendo perfettamente che i limiti di budget eh, ci sono, mi è stato già riferito che sarà presentato un, un, un, nuovo, un nuovo bando, quindi se non dovessimo riuscire a inserirlo eh, questa volta, eh, magari facciamo ci prendiamo l'impegno di eh, tenere in considerazione in questa scuola che è il prossimo anno per per la sì, solo... la scuola, la scuola del Presidente, grazie Presidente, Sì, grazie Presidente sì, solo per, per eh, precisare. precisare intanto sono lotti di intervento che hanno una cadenza annuale quindi nessuno vieta che possa essere inserito nel prossimo il quinto lotto ma in particolare il problema è dovuto anche al fatto che ci viene espressamente chiesto di individuare tre scuole perché poi ne saranno realizzate due quindi è un po' <ride> è un po' critico la visita di serie della quarta mentre breve punto è di scarto poi delle scuole non di casa Il gruppo cortese, il gruppo la terza, Ah, no, non è vero. Sì, sì, non ti ha visto, non ti ha visto, non ti ha visto, non ti ha visto, non ti ha visto, non la non io volevo dire solo due cose perché in commissione ero presente e devo dire la verità, in commissione ho avuto un po' la sensazione che c'era poco da discutere su quali fossero le scuole da individuare perché a mio parere le scuole sembravano già individuate anche perché è vero che sono stati invitati tutti i presidenti e tutti i dirigenti scolastici ma non capivo come mai in quell'occasione, in quella sede c'erano soltanto erano presenti soltanto quelli delle, delle tre scuole che vengono menzionate nella relazione Questo, cioè, volevo capire anche una cosa, cioè, cosa abbiamo, perché a questo punto abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché eh, erano presenti solo ed esclusivamente questi eh, questi dirigenti o abbiamo fatto questa scelta perché effettivamente c'era la necessità solo ed esclusivamente in queste tre scuole un'altra domanda Abbiamo fatto una graduatoria sulle scuole delle zone, della, zona, della nostra zona, in base a, a una priorità di intervento. Se c'è stata fatta una graduatoria in questa commissione non è stata presentata. Inoltre vorrei anche sapere se qualcuno dei commissari ha partecipato o ha visionato tutte le scuole della zona per capire se effettivamente quelle tre menzionate erano quelle che avevano maggior priorità di intervento ora non voglio togliere nulla perché sicuramente le tre scuole menzionate sono in difficoltà come però lo sono tante altre scuole della zona in quell'occasione eh, io avevo ehm, evidenziato un problema della, della scuola Locatelli di Via Veglia e da cui mi risulta che da più di 50 anni ha un cortile che è nelle stesse condizioni attuali quindi non è mai stato fatto nessun lavoro la ghiaia c'era, la ghiaia c'è anzi, mi sono permesso anche di passare e fare alcune foto tra l'altro oggi un po' mezza di scarica.